Eh, sarebbe importante poter indicare all'interno di questo eh, regolamento che i cittadini possano come dire, verificare che eh, le società di trasporto o che mh, portano i rifiuti nelle varie eh, mh, siti autorizzati siano eh, soggetti eh, che abbiano le qualifiche per poterlo fare. È fondamentale questa, questa cosa eh, perché mh, come sappiamo molti... Eh, se, molti soggetti offrono questi servizi sul mercato non avendo le iscrizioni addirittura alla Camera di Commercio, non avendo le all iscrizioni all'albo gestore ambientale, insomma mh, tutta una serie di eh, qualifiche che in realtà devono avere, fermo restando che qualora dovessero essere fermati questi soggetti comunque vengono multati per non essere iscritti al al, agli albi eh, professionali che devono, su, a cui devono necessariamente essere iscritti però qui diciamo una cosa differente che il cittadino dovrà fare un approfondimento e richiedere al soggetto che, di garantire e di mh, confermare che risponda il, il soggetto ai requisiti previsti dalla 152 del 2006. Dunque, eh, votando in modo separato i primi, le prime due righe, eh, noi introduciamo questo aspetto che riteniamo comunque importante.